Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 e siamo nella uh, seconda parte extra senza, boh, contare, chi se ne frega. senza contare. Oh, Senza contare gli ultimi livelli extra. Allora, devi muovere tu perché siamo ancora un giocatore. Sì, allora oggi iniziamo la 6 tutti noi Star Allies. Che in inglese è molto meglio. Sì. Ok. The Star Allies. Allora. Nuova partita. Noi abbiamo già registrato l'episodio uh, col bug di Kirby. Che è stato rimosso da quel che Marco ne sa e forse pure io non so. potremmo anche provare, facciamo un taglio e proviamo vabbè poi, poi si pensa per il momento, nuova partita qui giocano gli amici puoi farcela anche senza Kirby perché Kirby is useless infatti avevo tolto il glitch <ride> yeah. affronto una corsa contro il tempo con l'aiuto dei soli amici E col bug di Kirby in giro per il mondo troverai dei cuori potenziatori che aumenteranno il tuo attacco l'energia e la velocità per energia si, si intende la vita. No? Punti vita. Usa i cuori amici per trovare nuovi amici. Fino a tre giocatori possono unirsi all'avventura entrando al volo. Ok, io ovviamente userò lui. Sharp knight! Poi u filo delle lame tutti i Sul, DLC filo lame. Del... Sul filo delle lame. Sì, abbiamo capito. Quindi. Però dovremmo. Quindi. Eh. eh. Magari. Vabbè, qui ci mette la descrizione buona? Potremmo leggerla, ah. anche se non leggeremo quelle degli altri. Vediamole. Uh, sa qui, ecco. Sarò uno spadaccino. Questo verde guerriero giura sulla propria lama che diventerà un maestro in spada. Di spada. Imparando ad attaccare con il fuoco, il vento, il fulmine per conquistare il mondo. Ok. Non ti Conquistare monta... il mondo. Va bene, comunque qui lui si può unire senza togliermi l'abilità, perché non ho abilità. Sono proprio così e, Dai, ho deciso, io e ho deciso Che non prenderemo alleati Se non nello stretto necessario Ok Cioè saremo no. solo noi due E un eventuale burning leo tipo Per dare l'abilità Che poi verrà rimosso Oppure facciamo così Allora io io, natural, io voglio Waddle D Come Amico di sonno e poi tu prendi come per gli altri due spazi chi deve vedere il metanite. Basta, questo. No. Ma io voglio salvare solo. Però Mi chi deve vedere il metanite... Senza... No. Un attimo, devo prendere un fazzoletto perché finalmente sono un po' roba... Allora facciamo fare. una cosa. Uh, facciamo che i boss li dobbiamo fare soltanto io e te. Niente alleati. E vatterai, te, te, te, te, Dove li buttiamo? Li buttiamo gli alleati Non li prendiamo Poverino No Perché hai preso lui? Perché abbiamo bisogno delle abilità E ho detto che solo i boss Non, è, non è, dobbiamo prendere gli alleati Cioè per il boss Dobbiamo cavarcelo soltanto io e te Ok Così è più divertente Yeah. Ok, come vedete abbiamo già preso un ah. potenziamento per la velocità Noi non faremo la, la Star Analyst al 100% Cioè la, la Star Analyst Perché? Perché dovrà... Dovrebbe... La faremo FCA Al 100% Non nel senso Cioè non, sì. dovrei, non cercheremo tutti... Ah. Tutti questi qua. Questi ah, e mica, mica esiste il 100%! E appunto, non, è il 100%, non fa parte del 100%, questa è solo una facilitazione del. facilitazione. Se, del gioco. Cioè, vuoi più potenza? Eccoti, un ecco, potenza. un cuore potenza! Attacco livello 2! E ci migliorano, insomma, l'attacco, la velocità e i punti vita. I punti vita secondo me, sono una cosa che potete ma anche l'attacco non scherza. La velocità invece è più seria che scherzo. La velocità scherza Che ridere velocità. Chill bro! Thanks <ride> Sto per dare fuoco yeah. Energia Mi bello che poi in energia mettono lo scudo Perché la forma ha già un cuore quindi non possono mettere un cuore dentro un cuore Secondo me anche la velocità serve sì, vabbè, tutto serve, diciamo, per speedrunnare soprattutto. La vita però è la cosa che anche se non devi speedrunnare ti serve. Perché senza vita muori. L'attacco è inutile. L'attacco yeah. è potentissimo. Yeah. Con l'attacco speedrunni uno. E due sei più forte e lo sprosso. Anche in questo cerchiamo di arrivare più per la mezzura, oppure facciamo un uno livello a fare. Si vede quanto arriviamo quanto ci mettiamo ad arrivare a un ceppone. Ok. No, prenditi Wadre D. Water D Bin Ok, salve. Do you want the power? And take some ice cream! grazie, no, finalmente... think fire, fire crema di fuoco ok oppure bruciato, non gelato sono forte con le battute ok diciamo sta, siamo, siamo all'area all aperta adesso quindi... ok, siamo passati già a un altro livello come potete vedere dopo la caverna c'era questo il mio dio stava per prendere danno per la prima volta se l'hai già preso? si sì, con, con Sharp Knight l'hai preso tipo metà vita okay. e non questa metà vita, quella al minimo quindi vedi un po' che okay, collaborazione, cosa che nessuno ama Perché uno non funziona, due nessuno riesce a farla funzionare bene si, sì, com i compagni di squadra di solito, nei giochi online soprattutto fanno schifo ecco, come, come si può dire per trovare un compagno decente devi, devi girare il mondo devi mm. giocare in ogni server che esiste con tutte le persone che esiste, mm. che, esiste. Che, esiste. Che, esiste. che esiste che esiste che non esiste okay. uh. Cos'è che stanno per dire? Io, è... io invece sono un Lui no. Non è vero, lui, è vero sa io sa sto correndo ora. Io non riesco a correre, io c'ho il Joy-Con no. bagnato. No. Quello che si è appena suicidato nel suo porco. No. Ok, qui ci consiglia Borrone a e Galale, io vai. Ho detto vai. Ah, lo prendo io. Non mi interessa. Cosa prendi voi? Non so cosa. Non esiste il tassello di qua ci Lo so, però non so cosa attacco. Ci sono solo i cuori. Ah, e non è attacco veloce Io non ricordavo attacco. Comunque, a quanto pare adesso li stiamo prendendo tutti. Perché abbiamo preso velocità per prima. Quindi apparentemente forse. Saltiamo il treno. Questo treno esiste. Cioè c'era anche nella modalità storia. Who knows? I don't care. Marco, mi so chiaro, no. Ma qua non ti soffiare, in Ma se c'ho il, per... il muco, che non goi il muco. Che schifo. Io lo faccio sempre. Sì, vabbè, perché... Beh, ma poi mi dà fastidio quando respiro. Non è vero, non ti sì. dà fastidio se respiro. Sì, c'è tipo una barriera di muco che mi. devo fare per superarlo. Se sì, io faccio così. Io mi pulisco con le mani, sì. di muco. Anch'io, però fra ora che c'è il fazzolettini e non ho le maniche, secondo me è meglio. Fazzoletti fanno male sì. alle narici ti bruciano le narci è vero cioè non lo so se certo è vero certo che è vero, l'ho detto io no, no nel senso che non mi fanno male davvero le radici un po' vabbè non lo so non, non siamo degli, degli scienziati noi non siamo proprio delle persone noi siamo degli associati comunque non siamo sociali, visto che abbiamo degli amici Uh, una domanda, ma c'è qualcosa davanti allo schermo o no? Perché dalla mia visuale ci sono le penne che a mano a entrano allo schermo Anche a me Anche alla mia visuale Però alla, alla visuale della telecamera apparentemente no Perché dalla da, telecamera Lollipop da La telecamera guarda da più in alto di me Lollipop Anche più in alto di me Lollipop Sì, ma pure tu stai seduto Ok, La cosa che adoro di più di Star alla è che gli alleati volano come modo D Wow Sì, perché Kirby come vola Ti fa schifo Eh sì però non puoi attaccare Cioè non puoi attaccare come Kirby che è Kirby E fai. chi se ne corpo oh! Invece io devo fare E poi devo cadere no, Non mi so. interessa No danno Capirai che danno fa anzi ogni tanto è pure fastidioso perché Tipo, che ne so tu vuoi prenderti un nemico che sta su una piattaforma in alto? Ecco, lo sputi in faccia è quello che hai giù. Allora non è fastidioso. Proviamo a, a no, non c'è all'altro. Da... Sì, allora, qui c'è un boss, giusto? Ah oh, si. Sì. Sì. Quindi depositiamo tutto. Compreso me, sì. Io mi posso depositare da solo. E ora, eh, siamo pronti con le abilità? Io voglio fuoco. gimme Thanks. Now go. Ricorda di non usare mai cuore facciamo così quando facciamo così e quando incontro tipo vedete uh, diventa vedete wow. ok e poi fino alla fine sto nel wow l'abbiamo shottato gli abbiamo fatto un mare cane comunque non è, non è relativo a quanti alleati avere è perché abbiamo l'upgrade del danno vedi quanto serve che sciottiamo tutto ok ci abbiamo messo tipo 11 minuti e mezzo quindi continuiamo perché no let's go e poi non è ancora finito il mondo ci mancano due livelli il livello extra number one che qui li mettono prima del boss e il boss ok ora voglio acqua dimmi Thanks. Io non ho mai provato di acqua. Te l'ho dato io, per sbaglio. Perché io volevo volevo rompere la tassa. Scommettiamo che ci sono le bolle d'acqua, lo sapevo. Lo Tu vai su, io lo Non mi ricordo come si fa qui a sapere qual è. Stanno i segnali. No, non c'era il segnale. Sì, c'era il segnale, vedi. Ok, qui. Ne abbiamo lasciato uno No nah. È l'ultimo questo Lì. Sì, l'avevo capito Sai salve. Salve. Push Speed yeah, Ok abbiamo, abbiamo la velocità al massimo Che è ah, 5 Anche tutto il resto Il massimo 5 Comunque guardate quanto siamo veloci <ride> Oh mio dio sì, e Rompi no, tutto no. che qui c'è una chiave Aspetta che voglio No, prendere. devo correre, Voglio morire che riesco a correre. Le. Guarda quanto corro! Anche io quanto <ride> corro. Ok, qui c'è una chiave, la prendiamo. E chi? L'ho presa da io. Da che? Da che? Da che? Okay. ok, distruggi tutto perché ci possono essere power up. Io sono il Waddle Dicchi. Guardo il key. Quello lì che si suicida se non lo so tu. Non, non è, è il Waddle Dicchi, quello. quello è una scimmia di almeno a, a parere mio <ride> <Che sci> <ride> sto correndo là che non si sa come abbia fatto ad arrivare lì però stavo correndo lì e poi ha, ha premuto il tasto per preparare e si è trasporto per qualche motivo ah sono fiamme le ho fuoco io non ce l'ho più dobbiamo prendere fuoco ce l'abbiamo non ce l'abbiamo fuoco si sì. nel senso dobbiamo Dai. dobbiamo fare fuoco <ride> Mi sa lo, prendo il lo prendo io no, il lo prendo io Io. oh mio dio che lentezza rientra Rientra, cosa? cosa? a me piace quella piccola esplosione che fa quando, quando si divide in due bici comunque lo prendo io. io bravo me lo ricordo io, io. Parola. Mio attacco Attacco livello 4 Ok se ci maxiamo l'attacco Magari anche la vita Sarebbe utile uh, Magari prendiamo Tanto dopo c'è cioè, il cuore lì che da, da, da tutto Da tutto Allora, plug Voglio, voglio lezzi, Vediamo sta sta ne King. C'è un'altra gioia. No, nel senso, sta chi ne de, de qua nelle foto. Non mi interessa, ok. Questo. Quello lì non è un coniglio. Sono le dita di Dede de che fanno il, il segno della vittoria. È strano, lo che Ok, so, gimme so. power. Show me yo. Me tu. No, tu il mm -hmm. resto io sto tenendo la... la... la, la... <ride> così tanto stai morendo, ti rendi conto? interessi... morto! Oh, oh. lo prendiamo per forza lo metto al posto suo uh, l'elettro ce l'abbiamo tutti quindi lo prendiamo tu stai morendo Marco? perderemo il quadredì Ok. Quindi stai attento. Non è ok. Appunto, quindi cerca di non Show me your power! Okay. Okay, lì. Perfetto. Perfetto. Ora abbiamo, avremo tutto ammazzato tra poco. Perché l'altro lo prenderemo per forza. Abbiamo... Ci manca ancora qualcosa. Che figo! Il tornado... Cioè l'elicottero lancia elettro, Sì, lo so. Bellissimo, potete E poi stare. se sei più vicino al soffitto fai lampi solo al soffitto. Se lo sei più al pavimento. Wow. Lo fa dal. pavimento. Wow, sai. senso. Vedi? Ah no, gli fa più, più spazio al soffitto. <ride> l'ho aperto io. In realtà dovevi aprire il suo. No, veramente poi devi andare pure in io, realtà però io l'ho fatto per la lancia. Non è che tutte le abilità possono trepassare i turi Roccia non lo avrebbe fatto fare. Io lascio il campo magnetico, e eh. Il Kirby normale non l'avrebbe potuto fare. Marco, la smetti di cercare di morire. Ma mm. quel campo magnetico. Ma non c'è. qua è Eh sì, il lagga perché questa nella novità tutti. storia non era una. Ecco, que questo ci innalza tutto, però eh, la velocità... Ci da uno di tutto. Eh sì. Però la velocità ce l'avevamo già ammazzata e ora non siamo più veloci perché abbiamo trovato uno della velocità che ah, non era obbligatorio. Ah, okay. ok, scusate per il taglio brusco ma tanto c'era soltanto la cazzina da uno schermo all'altro perché come al solito le persone bussano e parlano e quindi bisogna tagliare. Dos. Ok. Hai finito i fazzoletti? Vabbè, fa niente. Uh, che abilità vuoi tu, elettro? Ti va bene elettro? No Quale vuoi? Per chi ne vede eh, è consigliabile l'acqua Ok, allora prendiamo l'acqua Marco, <coughs> smetti di farlo schifo Che vuoi? Ok, tu muori <ride> Tu muori Bravo Perché ti metti in mezzo? Vabbè, sono, sono sgocciolo, sono... No, preso. non sei sgoccio, vieni. Okay? Non c'è una di. Prenditi la mia blizzata. Che serve piano? Dai... La, fa niente, mi piace la no, vita. No, vieni. Mi piace la vita! Guarda sgocciolo quanto è strano. Mettila, stai solo perdendo tempo. Mi piace di più acqua che spalla. Ok, la saltiamo perché l'avete già vista. Ok, come vedete siamo totalmente pieni. Salta! Eh sì, Ci piaciva soltanto vederlo che si gonfia Guarda che tanto non lo facciamo! Per questo io ho deciso di, di farlo solo con due. Perché c'è, cioè, siamo troppo P veramente. Non c'è niente da fare. Perché dovremmo fare qualcosa? Evviva abbiamo sconfitto me stesso. Salve signora. Comunque, ti, ti volevo chiedere, intanto abbiamo completato un puzzle, molto cute. Ah, che carino! Questo è di Kirby, uh, Kirby Dream Land 2. Guarda, Rick, Kirby è coso. Ciu-ciu. Sono troppo teneri! Ah no, è Kirby's Dream Land 3. Sì, vabbè. Perché c'è guia. Guardate quanti puzzle che si tengono qua. Eh sì, Me li mostreremo tutti Allora, uh, abbiamo completato il primo livello. Ma e mi sa che dobbiamo per... chiudere l'episodio. Sì, siamo. No, siamo 21 minuti. Vabbè come fa dici? niente, facciamo un i... Solo... livello a parte. Eh. Perché se non so come suddiviso. Cioè non so. Ok. Io non so proprio come suddiviso. Okay. Va bene, quindi ci vediamo alla prossima parte tiro di Star Wars, Dove faremo il livello 2 della guest star di Sharp Knight. Ah, ma volevo chiedere, ma.. Uh, le guest star di. degli amici sono quelli di Dream, cioè quello di Metamatic. In quelli, quelli, quelli, eh, Vabbè, quelli di Dream, quelli e quelli normali, Ma... quelli senza DLC. Eh, non, quelli... Hanno, non hanno la cosa. No, la cosa è uguale agli altri. È uguale agli altri. Ok, niente, ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.